In questo video vedremo come si può cancellare un record. Allora qui c'è l'elenco, la lista di tutte le news. A questa lista ho aggiunto due bottoni, uno per la cancellazione che vedremo adesso e uno per la modifica che vedremo successivamente. Andiamo a vedere il codice, abbiamo la nostra card che contiene il titolo e la descrizione, sotto ho messo due Link, uno cancella, uno modifica eh, che con queste classi in modo tale che risultino come due bottoni. Allora, qual è il problema? Che noi dobbiamo eh, immaginare di chiamare un controller tipo news slash mod che eh, si, si occupi della cancellazione. A questo controller, però, noi dobbiamo passare informazione su qual è il record che devo modificare ok quindi qui c'è l'elenco questo cancella dovrà essere riferito a questo record e questo bottone a quest'altro record allora eh, l'informazione qui però non ce l'abbiamo perché ci piacerebbe avere qui abbiamo passato a questa a questa eh, questo era un item a questo mattoncino solo il titolo e la descrizione dobbiamo se vogliamo aggiungere la cancellazione alla modifica, dobbiamo aggiungere anche l'ID. Allora eh, vediamo un po' dove dobbiamo andare. Ecco qua: qui siamo in pagina appunto PHP e, un attimo, okay, e eh, qui vediamo che abbiamo richiamato la serie, il mattoncino. Ora solo con titolo e descrizione aggiungiamo l'ID. Eh, dollaro notizia di id ok ok quindi a questo punto la cell passa all'item non solo il titolo ma la descrizione ma anche eh, appunto l'id e quindi noi possiamo richiamare qua, dollaro id Okay. sia per la cancellazione che per la modifica lo salviamo e vediamo cosa succede quando io riaggiorno questa pagina vedete che cancella eh, adesso voi non lo vedete però punta news slash del slash 12 che è proprio l'id di questo mentre questo punta al 13 perfetto quindi questo dal punto di vista della form. Allora, news del dovrà corrispondere a un metodo della classe news. Quindi qui faremo public per function, del, stavolta del viene passato un parametro perché è del slash 13 slash 12 e così via. Ok, allora, semplicemente come al solito, noi faremo creeremo un'istanza di, di eh, newsmodel eh, e poi richiameremo il delete di, e gli passiamo id, dollaro id. Questo metodo è un metodo della classe model, cancella il record con quello id. Perfetto. Uh, e questo viene cancellato, possiamo provare a farlo allora, elenco, cancella, non viene niente perché non gli abbiamo ancora detto niente guardiamo cosa c'è nel database e c'è solo un, un, un solo record allora perché qui non restituisce niente? È perché non gliel'abbiamo detto quindi perché abbiamo fatto solo questo e non abbiamo restituito nessuna view Ok, eh, in realtà sarebbe anche però eh, utile eh, qui, prima di cancellare, verificare che esista questo record. Quindi possiamo dirgli dollaro eh, notizia uguale dollaro model, model eh, find. find Find, gli, gli passiamo quelli di e poi diciamo if noti, if dollar notizia, allora ti cancello, ti cancello. Eh, manca qualcosa che ridirezioni questa cosa, quindi eh, introduciamo la redirect, redirect, questo metodo, tu tra parentesi gli mettiamo qual è la pagina a cui vogliamo fare la ridirezione, che nel nostro caso può essere news slash lista. Per esempio, ok, vediamo se funziona. Allora, eh, facciamo, andiamo in news, creiamo altre notizie così ok, faccio l'elenco ne ho tre, ok ora allora proviamo a cancellare questo ok, non viene nulla, vediamo perché ok, avevo dimenticato il return eh, quindi eh, restituisci redirect to news lista quindi lui visualizza di nuovo la lista con tutti i post controlliamo di nuovo, questa è la lista, cancello questo e mi risulta solo il primo. Quindi anche per cancellare vedete che eh, bisogna creare un'istanza del, eh, della nostra eh, classe newsmodel, poi se vogliamo cioè, contro, verifichiamo che esista la notizia, richiamiamo dollar model delete passando l'id e poi redirezioniamo alla lista dei... Eh, dei degli elementi delle notizie.